benissimo Francesco, grazie visto che hai fatto partire la registrazione quindi direi che possiamo iniziare che sono le sei precise buonasera e un benvenuto a tutti i presenti questa sera sia da parte mia e eh, da parte eh, di tutto il direttivo Uh, prima di tutto ringrazio uh, i relatori, quindi Francesca Lissoni parte del nostro staff, Fioranna Negri nostro organo in controllo da aprile 2020 e uh, Paolo Maltagliati il nostro commercialista. Eh, ricordo brevemente le regole dell'incontro. Mm, vi chiedo a tutti di tenere il microfono spento, di rispettare gli altri e le loro opinioni e di scrivere tutte le domande in chat, che poi le raccogliamo e una a una verranno risposte eh, tutte. Cerchiamo anche di rimanere nei tempi che ehm, ci siamo prefissati. Benissimo, quindi parto con la mia breve introduzione. Um, scopo di questo incontro che abbiamo voluto proporre come direttivo è di fare un po' di chiarezza su tutti quelli che sono in cambiamenti in corso in Wikimedia Italia e a, a cui l'associazione si è dovuta adattare in seguito alla riforma uh, avviata nel 2017 del terzo settore. Uh, a fine dell'incontro uh, ci sarà anche un piccolo aggiornamento sul lavoro che come direttivo insediatosi poco prima di Natale o meglio 100 giorni o, uh, oggi, um, sul lavoro che abbiamo svolto e sulle attività che abbiamo portato avanti, eh, così da iniziare un po' a raccontarvi di cosa ci stiamo occupando. Eh, tornando intanto alla, ai cambiamenti a seguito della riforma del terzo settore, eh, ricordiamo che Wikimedia Italia ha raggiunto una prima importante tappa di adeguamento nel 2019 con la delibera del nuovo statuto. E, eh, nel 2020 eh, circa un anno fa più o meno è seguita l'acquisizione della personalità eh, giuridica ed anche l'introduzione dell'organo eh, di controllo che oggi come ho detto la dottoressa negra qui presente ci illustra meglio il suo ruolo e anche eh, tutta una lunga serie di ehm, aspetti a, a cui wikimedia italia si sta a, adeguando eh, fra questi ehm, vorrei concentrarmi in questa breve introduzione nel ruolo del volontario a cui il legislatore eh, dedica parecchia attenzione, come Francesca si illustrerà in maniera molto tecnica e molto dettagliata nella sua presentazione, e eh, ruolo che troviamo anche abbastanza ben dettagliato nell'articolo 4 del nostro eh, statuto. Eh, in particolare è utile ricordare che eh, il volontario non occasionale, cioè non colui che una volta tanto dedica delle ore del suo lavoro, delle ore di lavoro all'associazione, ma colui che si adopera per il perseguimento delle finalità associative in maniera continuativa, come eh, possono esserlo uh, ad esempio ehm noi del direttivo oppure i coordinatori regionali grazie al cui lavoro stiamo portando avanti tantissime attività sul territorio, mh, attraverso questa riforma viene tutelato in due modi, uno tramite l'iscrizione in un opportuno registro che stiamo uh, cercando di creare e di tenere aggiornato che è il registro appunto uh, dei volontari e uh, due attraverso uh, l'obbligo uh, di stipulare un'assicurazione sia RC che un'assicurazione infortuni, obbligo che uh, come Wikimedia Italia abbiamo verso tutti i volontari iscritti in questo apposito eh, registro. Quindi sono due comunque due caratteristiche che tutelano e in qualche modo vanno anche a valorizzare quello che è il uh, ruolo del volontario. Uh, sempre... Um, sempre per sottolineare l'importanza del volontariato e anche per ricordare che siamo un'associazione di, di promozione sociale, un'associazione quindi non profit comunque, il, eh, il volontario, eh, il legislatore in queste, nelle modifiche che ha fatto nel 2017 ha anche previsto che in caso il numero dei volontari dell'associazione non sia sufficiente e qui anche su questo Francesca ci dedicherà eh, una slide, rispetto al numero di dipendenti collaboratori pagati, l'associazione può perdere lo status, di, eh, lo, lo status di di APS, ossia di associazione di promozione sociale, quindi diciamo che il volontario diventa, non è banalmente la prima persona uh, che de decide così saltuariamente di dedicare un po' di tempo all'associazione, ma il volontario è una persona che in maniera continuativa non solo uh, si dedica all'attività dell'associazione, ma anche uh, aiuta l'associazione a mantenere quello che è il suo, uh, il suo um, il suo stato legale e quindi l'aiuta a essere riconosciuta come ente del terzo settore come, come associazione di promozione eh, sociale. Eh, per questi motivi ma anche perché come direttivo siamo assolutamente convinti che eh, per eh, conseguire le finalità che ci siamo posti come statuto eh, il ruolo del eh, volontario sia centrale. Ehm, per la nostra associazione abbiamo messo eh, in atto una serie, stiamo meglio, stiamo, abbiamo avviato che abbiamo menzionato, abbiamo avviato una serie di cambiamenti e stiamo avviando anche numerose attività che possano aiutare, eh, che possano invogliare chi non è ancora volontario a diventare volontario e, e, e possano aiutare i volontari che, eh, già attivi a eh, rimanere, anzi a eh, sviluppare le attività che fanno e portarne avanti di nuove. Ricordo brevemente che il volontario può essere socio ma anche non socio, nel senso che anche una persona che non è un socio ma vuole dedicare una serie di ore all'associazione può essere un volontario dell'associazione e um, da questo da questo punto di vista eh, il form che eh, ormai da un annetto circa, se non erro, c'è sul nostro sito web ha portato comunque, eh, a, a ricevuto una certa attenzione, ha portato comunque a, a, a, a contattarci un buon numero di persone che in qualche modo eh, vogliono diventare volontari di Wikimedia Italia e che in qualche modo bisognerà eh, coinvolgere, far crescere, a, a cui bisognerà anche spiegare quello che noi facciamo. Eh, tornando brevemente sulle attività che stiamo eh, portando avanti eh, per eh, aiutare i volontari eh, prima di tutto c'è in atto una revisione del regolamento dei coordinatori che eh, parte dalle esperienze da chi ha ricoperto questo ruolo fino ad oggi da chi oggi è ancora, eh, ancora coordinatore da chi invece ha deciso di fare un passo indietro l'idea è di raccogliere tutto quello che è stato fatto negli anni precedenti e di arrivare a un nuovo regolamento che aiuti a chiarire meglio questo ruolo e aiuti anche chi um Uh, aiutami anche le, uh, chi sta portando avanti in uh, maniera assolutamente uh, formidabile per l'associazione il ruolo di coordinatore in alcune regioni. Abbiamo inoltre, come avete visto questa mattina, abbiamo um, deliberato un nuovo regolamento sui microgrant che porta a una semplificazione, abbiamo anche introdotto un microgrant rapido per progetti inferiori a 100 euro, dobbiamo creare una commissione, quindi candidatevi eh, per creare la nuova commissione e eh, diciamo che il nostro obiettivo con microcrenti, eh, microrenti, micro chiamiamoli così, rapidi eh, è quello di arrivare eh, a spendere tutto quello che c'è a bilancio oggi previsto per questa attività, e anzi di arrivare a, a portare in assemblea dei soci eh, una modifica di bilancio in cui si chiedono altri soldi da dedicare appunto, a queste piccole attività. Uh, quindi fatevi avanti. Uh, settimana scorsa si è completata la prima versione del Kit Volontari, un documento che ritengo assolutamente molto bello e molto interessante, e uh, che uh, racconta tutte le attività uh, che uh, l'associazione svolge e fornisce anche un'infarinatura per i nuovi volontari. Il documento è stato redatto dallo staff e uh, da alcuni soci e, come, um, e um, penso che sia uno strumento veramente uh, utilissimo per tutte persone che si aprono verso il mondo eh, di Wikimedia siamo anche aperti a supportare i progetti, a supportare un progetto finanziario, a progetti proposti dai soci che abbiano anche una visione pluriennale chiaramente siano in linea con il piano che ci siamo dati e questo eh, già abbiamo deliberato eh, due o tre proposte di questo tipo, stiamo chiaramente lavorando anche qui a una stesura di un regolamento DOC che permetta un po' di strutturare in maniera eh, migliore eh, questo tipo di progettualità che però apprezziamo e anzi vogliamo i soci a portare avanti, i soci barra volontari a portare avanti e poi chiaramente eh, come dicevo prima, c'è questo form online a cui, eh, a cui, eh, attraverso cui abbiamo ricevuto un bel, po di, eh, un bel po' di richieste e anche in questo caso, eh, tra, grazie alla collaborazione tra staff e direttivo, stiamo mettendo a punto una un, numero di un numero di sessioni per... Ehm, Uh, per attivare delle attività di training uh, per queste persone e anche poi per questi nuovi volontari e visto che l'attuale situazione non ci permette di organizzare eventi dal vivo cercare di organizzare uh, degli eventi online per attivarli subito e per appunto uh, andare avanti e chiedergli di aiutarci a portare avanti un, tutti i progetti uh, che uh, i soci conoscono bene. Uh, queste sono una serie di prime azioni che, abbiamo, che stiamo cercando di portare avanti, chiaramente eh, ce, ne saranno, ce ne saranno sicuramente altre, anzi se ci sono idee sono tutte benvenute. Lo scopo è quello di riportare i volontari al centro dell'associazione e creare un ambiente fertile sia per la crescita di ogni, di ogni personale di ogni persona sia per la crescita anche dell'associazione. Io eh, con questa breve eh, introduzione eh, vi ringrazio e passo la parola a, a Francesca eh, che eh, ci fornirà una, una visione un po' più eh, diciamo, amministrativa e formale della riforma e di tutto quello che, sta, che è cambiato in questi anni. Grazie Francesca. Grazie a te. Grazie a te. Marta? Io ehm, ho preparato anche alcune slide, eh, se qualcuno non le vede, eh, in basso a destra dovreste avere un quadratino su cui potete cliccare che vi apre la, la presentazione. Eh, allora, come è cambiata Wikimedia? Eh, intanto, eh, come diceva anche Marta, è importante essere tutti consapevoli di chi siamo oggi. Siamo un'associazione di promozione sociale e siamo iscritti al registro della città metropolitana di Milano. Nel 2020 eh, in assemblea abbiamo votato, eh, eh, insomma nell'assemblea ha partecipato il notaio, abbiamo modificato lo statuto per eh, acquisire la personalità giuridica e eh, questo è presso la prefettura di Milano. Eh, nel eh, 2017 appunto è entrato in vigore la riforma del terzo settore eh, uno dei pilastri della riforma è il codice del terzo settore che riguarda appunto tutto il mondo dell'associazionismo ed è eh, qualcosa che si aspettava da tempo eh, molti, per molti aspetti eh, è già in vigore quindi eh, ha già toccato la vita dell'associazione come diceva Marta eh, però siamo ancora in una fase di transizione eh, perché eh, manca oggi ancora eh, uno degli aspetti centrali che è il famoso registro unico nazionale del terzo settore, il cosiddetto RUNS, magari l'avete sentito nominare o lo sentirete. Eh, Cos'è il RUNS? È un registro appunto in cui eh, entreranno tutte le associazioni, tut tutte le organizzazioni che, riguardano, che fanno parte del terzo settore. Eh, Qual è l'idea di, eh, di unificare eh, e rendere ehm, omogeneo e trasparente il mondo del terzo settore? Quindi eh, far confluire tutte le informazioni che adesso sono presenti in una costellazione più o meno eh, disordinata eh, di registri in un unico registro eh, statale. Eh, che quindi sarà poi pubblico, per, per cui tutte le informazioni che riguardano Wikimedia Italia eh, saranno nel Rooms. Eh, è notizia di pochi giorni fa eh, che finalmente il 21 aprile come ci si aspettava eh, inizierà il cosiddetto popolamento del registro eh, nel senso che verranno proprio trasferiti i dati delle associazioni eh, dai eh, registri eh, per esempio per noi quello della città metropolitana di Milano al registro nazionale nel nostro caso specifico eh, in quanto APS eh, avverrà in automatico quindi non dobbiamo fare niente tra virgolette e ovviamente ci verrà data notifica di come è andata questa trasmigrazione di dati e se ci sarà qualcosa da aggiustare o informazioni in più da, da fornire. Cosa succede quando entriamo nel RUNS? Che diventiamo ufficialmente un ente del terzo settore. Nel senso che proprio nel nostro nome eh, verrà affiancata anche la sigla ETS. Eh, quindi chi non è nel registro e non rispetta i requisiti per essere nel registro non può dirsi ETS e noi siamo per contro obbligati a far presente che lo siamo. Però non perdiamo eh, la qualifica di associazione di promozione sociale, saremo un ETS associazione di promozione sociale, perché all'interno del registro sono previste diverse sette, nello specifico, tipologie di associazioni, di enti del terzo settore. Quindi rimaniamo, eh, la definizione ve l'ho copiata qui, un ente che opera senza fine di lucro, eh, che svolge un'attività di interesse generale a beneficio dei propri iscritti o di, terza, di terzi, avvalendosi prevalentemente del volontariato, che è quello eh, di cui parlava Marta. Eh, se a qualcuno venisse il dubbio lecito se eh, è obbligatorio questo passaggio, se ci conviene o perché dobbiamo farlo, la risposta è sì, è obbligatorio, ci conviene, è vantaggioso, è un'opportunità, eh, se vogliamo continuare a, a esistere come Wikimedia Italia. Eh, vi faccio solo un esempio che eh, immagino vi rimanga impresso perché è particolarmente importante per noi, eh, per essere iscritti eh, al riparto del 5 per 1000 eh, dobbiamo essere, diventare enti del terzo settore. Ehm, quindi è vantaggiosa un'opportunità però bisogna rispettare determinate regole previste dal codice. Quindi per essere ammessi nel registro bisogna avere una serie di requisiti che abbiamo e che ovviamente vanno mantenuti negli anni per poter continuare a essere una, eh, un ETS. Eh, uno dei primi passaggi fondamentali è stato fatto nel 2019 con l'enorme lavoro eh, per la, la modifica e l'aggiornamento dello statuto, anche questo votato in assemblea dai soci, uno dei punti centrali era identificare le attività di interesse generale che svolge l'associazione, la, la, eh, identificare tra quelle previste dal codice che ne ha eh, elencate eh, 25. Eh, cosa vuol dire identificare le attività di interesse generale? Vuol dire che ogni ETS è tenuta a svolgere principalmente quelle attività, non è solo una, ehm, sono, sono delle buone intenzioni. Eh, eh, inserendole nello statuto stiamo dicendo che come Wikimedia Italia faremo quelle attività. Perché questo? Perché comunque si possono affiancare delle attività diverse o secondarie eh, che ehm, anche in questo caso rappresentano un'opportunità perché è un'apertura che fa il codice però ehm, bisogna stare attenti che devono essere sempre in misura inferiore rispetto a quelle principali. Perché appunto ci sono dei criteri proprio eh, numerici per cui se le entrate complessive o i costi legati alle attività secondarie dovessero superare quelli delle attività principali, eh, anche qui non, saremmo, non, non rispetteremo più il requisito eh, previsto dal, dal codice. Poi nel nostro caso, nel caso di Wikimedia Italia, non è così eh, mh, mh, verificabile come, come, mh, come scenario, nel senso che veramente facciamo le attività che abbiamo detto facciamo, le nostre attività principali, però ci ricorda eh, l'importanza di, di quello che abbiamo scritto nello statuto, che fanno da, da, da bussola per tutti i nostri progetti, che devono poter essere riconducibili alle attività principali. Qui le ho elencate, riportate nelle slide, ma sono appunto quelle note a, a, a tutti noi, spero, e, e comunque sono eh, nello statuto. Eh, passerei anch'io a parlare appunto dei volontari, perché è un tema centrale per il Codice e per noi. Eh, questa che, che vi ho riportato è proprio la definizione di volontario inserita nel Codice. Quindi eh, i, i punti più importanti eh, sono che è una persona che eh, svolge un'attività in favore della comunità anche eh, per il tramite di un ente e questo anche per il tramite ci dice quello che diceva Marta cioè che può non essere socio, può non avere un rapporto, eh, di un legame eh, nel senso di essere associato necessariamente e lo fa in modo gratuito senza fini di lucro neanche indiretti quindi eh, per darci un po' un'immagine un, un visivamente eh, possiamo avere volontari che non sono soci i soci sappiamo bene co cosa fanno e chi sono e poi c'è il punto di intersezione cioè alcuni soci che fanno anche volontari eh, è ribadito appunto che è a titolo gratuito sono esclusivamente possibili rimborsi spese, eh, ovviamente quelli sono, sono, sono rimasti come sostegno all'azione del volontario. Si parla di volontari non occasionali, quindi qualcuno eh, che opera eh, in modo continuativo per l'associazione o che ricopre un ruolo riconosciuto per l'associazione e abbiamo l'obbligo di tenere un registro. Eh, perché è importante il registro? Tra le altre cose perché eh, da qui ehm, si parte per capire quanti lavoratori retribuiti può avere l'ente. Lavoratori retribuiti non vuol dire solo staff, vuol dire chiunque venga retribuito per un'attività eh, svolta per l'associazione. Per il codice il lavoratore è diverso dal volontario, questo è ehm, sottolineato ed evidenziato. E anche qui ci sono dei limiti da, da rispettare. Eh, nel senso che il numero di lavoratori non può essere superiore al 50% dei volontari oppure al 5% degli associati eh, quindi sono tutti eh, aspetti nuovi, eh, relativamente nuovi a cui dobbiamo stare attenti che, e ci eh, indirizzano nel pianificare eh, le attività dell'associazione eh, ho messo la buccia di banana così eh, ironicamente, nel senso che è un terreno potenzialmente scivoloso, però eh, l'importante è essere tutti consapevoli. Eh, ovviamente ci sono altri cambiamenti eh, legati al codice che, che, che toccano l'associazione, eh, vi ho riportato eh, i più significativi. Eh, il bilancio sociale, sopra il milione di euro di entrate siamo tenuti a redigere il bilancio sociale. Questa, eh, questo si è già verificato nel 2020 e infatti eh, lo stiamo già, già scrivendo e nell'assemblea di maggio verrà richiesto ai soci di approvare il bilancio sociale. Tra l'altro appunto per chi è socio il, la bozza è in work in progress è in Wikina per cui eh, tutti invitati a leggerlo, intervenire, commentare o chiedere. Eh, abbiamo introdotto l'organo di controllo che è Fioranna Negri qui, qui presente e il, um, il codice eh, cambierà anche eh, in parte gli schemi di bilancio eh, ecco, questi invece per questa assemblea cioè per il 2020 non cambiano ancora quindi il bilancio che andremo ad approvare sarà impostato come quelli degli anni precedenti però ehm, Paolo Maltagliati, il nostro commercialista poi ci illustrerà un po' quali saranno appunto i, i cambiamenti eh, principali, così da, da capire anche come, come leggerli, come leggere i futuri bilanci. Eh, prima di passare la parola volevo solo ehm, eh, farvi notare appunto che vi ho messo qualche link eh, di siti dove si trovano informazioni sulla riforma e sul codice in particolare Italia Non Profit, questo sito, ha fatto la riforma in pillole per cui è, è molto utile e se, se andate a, a vedere, se avete qualche dubbio, è, è, insomma, una, penso sia fatto eh, particolarmente bene. Eh, vi ricordo come diceva Marta che le domande le raccogliamo in chat e mh, alla fine cerchiamo di rispondere a, a tutto. E adesso lascerei la, passo la parola a Fioranna eh, che appunto ci racconta eh, cosa fa l'organo di controllo e un po' cos'è eh, il bilancio sociale che comunque per noi è, è una, una novità. Eccomi, buonasera a tutti. Aspetto un attimo che Francesca condivida le slide. Eccoci, e che mi lascia la possibilità di girarle. Quindi come vi hanno già anticipato io sono l'organo di controllo nominato da voi e di fatto adesso con queste breve slide andrò un po' a introdurvi quali sono i compiti e le funzioni che mi sono attribuite. Allora di fatto che cosa fa il codice del terzo settore? Disciplina la governance degli ETS e fa una disciplina che è molto simile, si avvicina molto a quella che è la disciplina della governance delle società di capitale. Di fatto, da parte del codice, ehm, viene nominato, ha deciso il codice, che venga nominato dall'Assemblea, così come voi mi avete nominata nell'Assemblea del 2020, dell'aprile 2020. Che cosa fa il codice del terzo settore? De dedica l'articolo 30 a quella che è la disciplina, gli ordini, le funzioni e i compiti di questo organo. Innanzitutto individua l'ambito di applicazione. E di fatto stabilisce che l'ambito di applicazione dell'organo di controllo relativo alle associazioni che possono essere riconosciute o non riconosciute nel momento in cui superano determinati limiti per due anni consecutivi, superano almeno due dei parametri sottoindicati, e cioè hanno un attivo superiore a 110.000 euro, entrate superiori a 220.000 euro e dipendenti in unità di 5. Quindi nel momento in cui un ente no profit, oggi no profit, supera questi, questi limiti e vuole entrare nell'ambito, del codice del terzo settore quindi iscriversi al RUNS, deve nominare un organo di controllo, così come avete fatto voi nel mio caso. Poi definisce quelli che sono i requisiti dei componenti dell'organo di controllo. Innanzitutto dice che l'organo di controllo può essere monocratico, ed è la scelta che avete fatto voi, oppure collegiale. Comunque, al di là del fatto che sia monocratico o collegiale, i requisiti dei componenti dell'organo di controllo si rifanno ancora una volta al Codice Civile, nel senso che devono essere rispettati gli stessi requisiti di onorabilità, di indipendenza e di professionalità. Con riferimento alla professionalità sono previste figure professionali iscritte agli ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti oppure dei consulenti del lavoro, però nel momento in cui all'ordine di controllo venisse affidata anche la revisione legale, allora in questo caso... I componenti dell'organo devono essere tutti iscritti al registro dei revisori legali, che è quello tenuto dal MEF. Quali sono i compiti e le funzioni dell'organo di controllo? Sono numerosi, devo dire, veramente è un incarico che comporta una eh, un significativo numero di compiti e di funzioni. C'è una parte che riguarda, che di fatto si rifà anche in questo caso alla società di capitali, che è la vigilanza dell'osservanza dell della legge e dello statuto. La vigilanza sul rispetto dei principi di co amministrazione, con un'aggiunta che non abbiamo nel codice civile, che fa riferimento alla legge 231, che come voi sapete è la legge sui reati amministrativi attribuibili alle società, ma in questo caso nel momento in cui ce l'avesse anche la l'ETS, salvaguardia l'ETS dai reati previsti dalla legge 231, che sono veramente numerosi, vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. E questo, devo dire, è un aspetto molto importante, soprattutto adesso con l'entrata in vigore del codice della crisi di imprese e di insolvenza, dove gli assetti organizzativi rappresentano una misura di salvaguardia e un indice di allerta veramente importante. E poi si esercita il controllo contabile nel momento in cui venga richiesto dalla norma. In particolare, cosa dice l'articolo 30? Che nel momento in cui le, le Dovesse superare i parametri previsti nell'articolo successivo, che è il 31, che prevede la nomina del revisore legale, questa revisione legale può essere attribuita allo stesso organo di controllo, che è quello che voi avete attribuito a me. Poi deve avere dei poteri, oltre che a queste funzioni, per poter esprimere al meglio e portare al meglio avanti le proprie attività, l'organo di controllo potrebbe rimanere. In pratica i poteri che ha sono quelli di effettuare a propria discrezione atti di ispezione e di controllo su qualsiasi voce di stato patrimoniale e conto economico, ottenere le informazioni dagli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali. E questi diciamo che sono operazioni, diciamo che sono compiti o funzioni che bene o male erano previste e sono previste anche per il Collegio Sindacale delle Società di capitali. Questa slide invece riporta compiti e funzioni che possiamo definire nuove rispetto a quello che è il codice perché sono compiti e funzioni che tendono, devono di fatto monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riferimento ai, artic ai quattro articoli sottoindicati che sono un po' quello che illustrava Francesca cioè l'importanza che l'associazione effettivamente persegua quelle che sono le attività di interesse generale nell'ambito di quelle previste dall'articolo 5 da lei selezionate e inserite nel proprio statuto che poi persegua con riferimento ad attività diverse in, in, diciamo le persegua negli ambiti descritti e definiti dalle norme del ministero piuttosto che dal codice laddove previste nello statuto voi nel vostro caso avete previsto nel vostro statuto la possibilità di svolgere attività diverse e pertanto nel momento in cui doveste farlo dovete ovviamente rispettare i limiti previsti dalla norma ed è mio compito accertarmi che voi non li superiate. Con particolare attenzione al fatto che nel momento in cui questo requisito non fosse rispettato, il rischio è proprio quello di perdere la qualifica di ETS e di non essere più iscritti al RUX. Poi c'è l'articolo 7, la, la, la raccolta di fondi, e l'articolo 8, la destinazione del patrimonio e di assenza di scopo di lucro. Vi vediamo un attimo nelle prossime slide con un maggior dettaglio. In più cosa deve fare anche l'organo di controllo? Deve attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida richiamate dall'articolo 14 emanate dal Ministero. Anche, su, anche sul bilancio sociale faremo un focus specifico nelle prossime slide. E poi deve anche monitorare il rispetto dell'obbligo assicurativo in quanto norma di legge dei volontari, come già ci aveva raccontato e ci cioè ha illustrato Francesca, non tanto dei volontari occasionali ma proprio dei volontari. Che prestano la propria attività in maniera continuativa nell'associazione. Un'assicurazione per malattie e infortuni, nonché un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi. Come vedete i compiti sono numerosi e diciamo che alcuni di essi entrano proprio nel merito di quella che è l'attività che deve fare l'organo eh, di controllo. Un aiuto all'organo di controllo è stato dato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che nel dicembre 2020 proprio per supportare e dare dei parametri di riferimento agli organi di controllo dei futuri ETS, ha pubblicato le norme di comportamento degli organi di controllo e degli enti del terzo settore. Queste norme di comportamento, come, come è intuibile, rappresentano proprio una sorta di linea guida a cui l'organo di controllo deve rifarsi. Ma che di fatto che cosa indicano? Indicano quello che l'organo di controllo deve fare per riuscire a svolgere al meglio i propri compiti, cioè comprendere bene la natura delle attività dell'ente, fare un'analisi un cognitiva e valutativa dei principali flussi dell'ente per andare a stabilire quali sono quelli più importanti, quelli da, da monitorare in maniera più uh, significativa, valutare il sistema di controllo interno di gestione dei rischi e, mo e monitora monitorare il rispetto delle procedure, per cui fare proprio un'analisi, diciamo così, di merito di quello che è il sistema di controllo interno dell'associazione e di come coloro che hanno le direttive riescono a presidiare tutti i propri cicli e far sì che questi convergano tutti verso gli obiettivi delineati. Quindi è una valutazione di tipo qualitativo e di tipo quantitativo proprio sull'efficacia dell'impiego delle risorse finanziarie nelle attività di interesse generale dichiarate nella propria mission e nel proprio statuto. Quindi è proprio anche un compito che deve entrare nel merito per riuscire a capire come l'associazione sta operando rispetto agli obiettivi che si è dato. E in questo senso anche come l'associazione la sta operando proprio nell'impiego delle risorse, cioè nell nella, nella destinazione del patrimonio di cui dispone, così come disciplinato dall'articolo 8. E cioè cosa dice l'articolo 8 del codice? Che tutte le entrate, ve lo leggo in maniera... Eh, diciamo così letterale perché è veramente importante cioè tutte le entrate comunque definite devono essere destinate a scopi non di lucro e devono essere impiegate per lo svolgimento delle attività sociali così come individuate quindi l'organo di controllo deve comprendere a fondo i flussi finanziari di entrate e di uscita delle risorse finanziarie l'analisi deve fare un'analisi degli impieghi finanziari necessari a svolgere l'attività Analisi di come vengono impiegate le risorse finanziarie e la valutazione di efficienza dell'impiego delle risorse. Quest'ultima quest valutazione di efficienza dell'impiego delle risorse è una valutazione estremamente difficile che ha un riflesso anche nell'ambito del bilancio sociale, come vedremo nel prosieguo. Quindi, di fatto, che cosa deve fare l'organo di controllo? Deve attestare la conformità degli impieghi, quindi delle risorse finanziarie, con gli obiettivi della mission e valutarne la congruità delle spese, cioè deve valutare se le spese fatte sono congrue rispetto agli obiettivi che si è prefissato. Diciamo che uno strumento di controllo, ma non solo nell'ambito dell'ETS, ma uno strumento di controllo in generale, di una buona validità del sistema di controllo interno è il budget, cioè nel momento in cui il direttivo, o comunque l'organo che ha in mano la direzione dell'associazione, eh, diciamo, redige il budget, all'interno di questo definisce quali sono i propri obiettivi, non solo in termini eh, diciamo così qualitativi, ma proprio anche in termini quantit quantitativi. Quindi andare a seguire l'evoluzione del budget nel momento in cui questo si manifesta consente sia al direttivo, come strumento di controllo, sia all'organo di capire come l'associazione sta operando, come sta impiegando le proprie risorse e che tipo di risultati questi stanno producendo. Come dicevo, l'altro compito che ha l'Organo di Controllo è quello di attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida riportate dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Quindi, come già aveva anticipato Francesca, gli ETS che hanno entrate, comunque, eh, diciamo così, arrivate nell'ambito delle casse dell'associazione superiore a un milione di euro, devono entro il 30 giugno depositare presso il RUNS, pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale, Redatto secondo le linee guida che ha emanato il ministero e che ha pubblicato nel luglio del 2019. Voi direte: ma siccome il RUNS non c'è ancora, come, come mai io ho l'obbligo? Siccome il RUNS ancora non è operativo, io potrebbe non essere operativo ancora il 30 giugno per ricevere il mio bilancio sociale, ne ho comunque l'obbligo. In questo caso la risposta è sì perché è, una, è un quesito che è stato fatto un po' da tantissime associazioni, perché comunque sia il codice prevede che venga pubblicato sul proprio sito internet, perché in questo caso la vostra associazione ha l'obbligo di pubblicare il bilancio sociale entro il 30 giugno sul proprio sito internet. Questo bilancio sociale che cos'è di fatto e a chi deve rendere conto? Il bilancio sociale è un documento che deve rendere conto ai terzi, individuati in maniera generica come stakeholders, cioè come tutti coloro, che ruotano intorno all'organizzazione all e come voi potete vedere qua dalla slide sono veramente numerose le figure che ruotano intorno all'organizzazione perché oltre ai soci ai volontari e ai dipendenti abbiamo una serie di altre figure che hanno interesse a interfacciarsi con l'organizzazione come possono essere tutti gli istituti finanziari come possono essere altri enti no profit come può essere la stessa pubblica amministrazione perché nell'ambito del codice del terzo settore ci sono tantissimi vantaggi anche di interlocuzione con la pubblica amministrazione che l'ETS può attivare nel momento in cui viene iscritto al RUN. Per cui di fatto il bilancio sociale che cos'è? È uno strumento di, proprio di rendicontazione di che cosa? Di quelle che sono le responsabilità, i comportamenti, gli obiettivi dell'associazione. Cioè è un documento che consente di andare a dare un'espressione verbale a quelli che sono i numeri, semplicemente i numeri di quello che è il bilancio dei propri budget, laddove come sappiamo benissimo i numeri sono sicuramente un qualcosa di oggettivo a cui fare riferimento ma non riescono a volte ad esprimere tutte quelle che sono le potenzialità invece dell'associazione. Con il bilancio sociale di fatto l'associazione ha la possibilità di esprimere, di dire ai soggetti interessati quelle che sono le proprie il, diciamo, le proprie attività ma soprattutto quello che è il valore generato dall'attività che fa e questo è un punto focale, Dice, io direi che è un po' il punto diciamo così saliente di quello che è il bilancio sociale perché vediamo che le linee guida della, del ministero individuano un contenuto minimo un contenuto minimo che io vi ho raggruppato in questi otto, otto punti dove di fatto che cosa deve fare l'associazione come minimo nell'ambito di questo bilancio sociale indicare qual è la metodologia che ha adottato per fare la redazione del bilancio sociale, dare informazioni generali sull'ente, dire com'è strutturata la governance, l'amministrazione, cioè tutto il suo impianto di sistema di controllo interno, indicare quali sono le persone che operano per l'ente, dare gli obiettivi e le attività intese come azioni realizzate e effetti prodotti, fare un breve, diciamo, riepilogo di quella che è la situazione economico-finanziaria e raccolta di fondi, dare altre informazioni che possono essere utili per il terzo, per capire se l'associazione ha qualche altra tipologia di criticità, come possono essere contestazioni, controversie o anche altri tipi di notizie che possono essere di interesse ai terzi, e poi devi indicare, questo è un compito dell'organo di controllo, come l'organo di controllo ha svolto il proprio monitoraggio e quali sono gli esiti ottenuti dal proprio monitoraggio. Ma nell'ambito di questi otto punti, almeno a mio parere, il punto quinto è sicuramente il punto che dà valore, dà maggior valore a quello che è il bilancio sociale, in quanto il punto quinto è quello che deve rappresentare ai terzi che cosa? Qual è il valore aggiunto che è, hanno avuto le proprie azioni, i propri progetti? Quindi una valutazione di quello che è l'impatto sociale. Anche in questo caso il Ministero ha emanato delle linee guida abbastanza precise, ma anche abbastanza, diciamo così, se vogliamo, difficili da quantificare, nel senso che è facile, tutto sommato, se è più semplice mettere giù dei numeri, più difficile è valutare l'impatto che hanno i propri progetti con riferimento proprio all'ambito diciamo, all sociale a cui si riferiscono. Comunque questa valutazione dell'impatto sociale è proprio lo strumento attraverso il quale l'ITS comunica ai terzi, ai propri stakeholders, quindi a coloro che fanno affidamento e sostengono finanziariamente l'associazione il valore delle proprie azioni e diciamo il valore aggiunto che le proprie azioni proprio progetti hanno avuto sull'ambito sociale in cui si sono interfacciati. è giusto per darvi un'ultima diciamo una visione di quelle che sono le, le il monitoraggio e le verifiche che l'organo di controllo deve inserire all'interno dell'ambito del bilancio sociale di fatto che cosa deve inserire e deve farne parte integrante l'organo di controllo l'esercizio in via esclusiva deve attestare la di controllo, l'esercizio in via esclusiva e prevalente delle attività di interesse generale, la dall'articolo 5, e il rispetto dei limiti previsti per le attività diverse, che era quello che vi diceva all'inizio, cioè è uno dei miei compiti, quello di attestare che effettivamente l'associazione ha utilizzato i propri, i propri fondi per perseguire attività di interesse generale e ha rispettato con riferimento le attività diverse quelli che sono i limiti previsti dal codice. Poi devo attestare il rispetto della raccolta pubblica di fondi, dei principi di verità, trasparenza e correttezza in linea con quanto prevede l'articolo 7 e di fatto andare a, diciamo così, nel momento in cui vengono fatti degli eventi specifici per raccogliere dei fondi, a questo punto attestare una rendicontazione e anche una, diciamo, una, una rendicontazione di trasparenza e di correttezza dei fondi raccolti e dell'impiego che è stato fatto con questi fondi. Poi devo anche attestare l'assenza di scopo di lucro, di cui è l'articolo 8, attraverso la destinazione del patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria e l'osservanza del divieto di distribuzione di utili. Questa osservanza di divieto di distribuzione di utili non è solo un'osservanza un di divieto di distribuzione di utili diretta e quindi banalmente distribuzione dell'avanzo di gestione, che ovviamente è vietatissimo, ma anche un'eventuale distribuzione di utili che potrebbe configurarsi come indiretta nel momento in cui venisse riconosciuto a un fornitore, a un dipendente, a uno, stakeholder qualunque, un importo a fronte di una prestazione che non sia in linea con quella che potrebbe essere invece la, diciamo, la, la trattativa di un mercato libero e di conseguenza in questo caso è molto importante quello che è il sistema di controllo interno, laddove nel momento in cui affida l'incarico professionale fa un'analisi abbastanza ampia, almeno una, due, tre proposte, fornitori terzi per capire quale fornitore rappresenta abbia i requisiti migliori per svolgere questa diciamo professionalità questo da per dargli un esempio darebbe già un, un indice di quella che è la diciamo un'analisi fatta al fine di riuscire a individuare il professionista e riconoscergli delle competenze che siano in linea col mercato perché nel momento in cui venissero riconosciuti dei corrispettivi non in linea col mercato ci potrebbe essere un dubbio di una distribuzione indiretta di utili e poi infine devo attestare che la redazione del bilancio sociale sia in linea con quanto stabilito dal decreto del 4 luglio 2019 che sono appunto le linee guida di cui vi parlavo prima. Però in questo caso come abbiamo visto c'è quel contenuto minimo e diciamo che fra tu tutti questi quattro bullet qua indicati l'ultima è forse la più tra virgolette, semplice perché ha dei parametri di riferimento ben definiti da parte della, del Ministero delle Politiche Sociali. E con questo avrei finito la mia trattazione. Vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la parola a Francesca. Oppure direttamente a Paolo, non so. Sì, grazie, Adesso, grazie mille, Fioranna. Adesso passiamo la, la parola a Paolo Maltagliati. Eccolo. Si vede? Paolo? Si vede in video? Mm. Io non ti vedo. Dovrei riuscirci. Dovrebbe arrivare. Allora, eh, per adesso io vedo un quadratino nero. Mm. È, lo che, è lo stesso che vedo anch'io. La adattiva la telecamera. Provo lo stesso a iniziare? Sì, direi di sì. Si sente? Direi di sì. Okay, sì, provo. perfettamente. Vabbè, ah, se poi nel mentre mi si vede anche in video, tanto meglio. <ride> meglio. Okay, Grazie per... Paolo. Grazie a te. Allora, buonasera a tutti, sono Maltagliati Paolo, commercialista dell'associazione Wikimedia e il scopo del mio intervento è quello di approfondire i cambiamenti relativi al bilancio degli enti del terzo settore in seguito al nuovo codice e all'imminente, forse, debutto del nuovo RUNS, questo appunto registro unico. Proverò a riassumervi le principali novità e differenze con la precedente impostazione per anticiparvi quello che troverete in parte già nel bilancio 2020, quello di Wikimedia, ma soprattutto, come gli anticipavano prima, in quello, eh, nel bilancio 2021, quello che andremo ad approvare l'anno scorso. Innanzitutto la riforma del terzo settore attribuisce senza ombra di dubbio un ruolo centrale al bilancio, segnando una forte discontinuità con la previgente normativa, dove il rendiconto da un lato ricopriva una funzione amministrativa e dall'altro costituiva una forma di determinazione di valori economici di sintesi del periodo funzionali agli adempimenti fiscali ma avendo una validità quasi pressoché solo interna all'ente mentre ora eh, come altri modelli più che altro di derivazione anglosassone, quello inglese, quello statunitense si cerca di dare una validità eh, anche per l'esterno, per proprio comunicare con l'esterno infatti uno dei cardini di questa riforma è proprio quello della trasparenza, cioè gli ETS non possono più eh, Guadagnare non possono più come si può dire, non cercare di guadagnarsi e mantenere la fiducia dei propri stakeholder come diceva prima Fioranna cioè chiunque ha o sia portatore di un interesse nelle attività dell'ente e quindi si, si deve soddisfare la loro richiesta di bisogno, di informazione, di trasparenza e di responsabilità della gestione di chi gestisce eh, l'ente non ci si può più accontentare di una mera, mera rendicontazione economico-finanziaria che, seppur fondamentale, ci mancherebbe, non è più sufficiente perché non consentirebbe di mettere in luce quelli che sono gli aspetti più significativi risultanti dall'attività sociale e di interesse generale. È importante rendicontare anche il valore sociale, come anticipava prima Fioranna mh, nel, per il bilancio sociale, e eh, quindi non vale più solo il valore economico dell'operazione. Eh, questa cosa sta diventando molto di moda anche nelle, nelle, nelle società di capitali, molte società eh, redigono lo stesso dei bilanci sociali, eh, intervengono in operazioni sociali anche tramite fondazioni, proprio perché eh, sta diventando molto importante rendicontare e dare un valore anche sociale alle operazioni che si fanno, a maggior ragione ovviamente nel settore del no profit. Non riconoscere e non rendere conto di questo valore sociale che creano le attività di questi enti eh, significa non considerare una parte importante della loro performance. Eh, infatti tutti gli adempimenti introdotti nel nuovo codice cercano di rispondere proprio a questo bisogno di informazione. Entrando nel merito del bilancio, eh, diciamo che finalmente anche per DTS è stato, è stato introdotto un modello unificato di rendicontazione sulla falsa riga di quello che sono già nelle società di capitali, eh, ovviamente nei vari mh, documenti che formano il bilancio, eh, con alcuni adeguamenti proprio per le peculiarità eh, del settore, ovviamente. Nel particolare è previsto che tutti gli enti che superano un'entrata classificata come entrata, ricavo provente superiore ai 220.000 euro, dall'anno successivo devono redigere un bilancio d'esercizio formato da tre documenti. Stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. copiando un pochettino quella che è la normativa delle società di capitali, quindi avvicinandosi molto. Infatti la norma prevede che eh, invece chi non supera questo limite di 220.000 mila euro l'anno eh, possa continuare a predisporre quel rendiconto di cassa che si faceva fino a prima di questa riforma. L'introduzione per questi enti comunque avverrà dal bilancio, come dicevamo prima, dal 2021, quindi il 2020 ancora sarà redatto con la vecchia normativa. Venendo ai singoli documenti che compongono eh, il bilancio, eh, il primo è lo Stato patrimoniale, come anticipato ha uno schema fisso, a differenza di prima, che è stato ehm, emanato da un decreto, da una circolare del marzo dell'anno scorso, simile a quello dei di capitali, ma con qualche adattamento proprio, come diciamo, per le differenze tra i vari enti. Eh, introducendo delle modalità uniformi di rendicontare eh, il bilancio di, di questi enti, permette una comprensione più immediata e oggettiva dei dati di bilancio e anche una maggiore comparabilità sia tra diversi enti sia tra bilanci dello stesso ente, quindi nel tempo e nello spazio, diciamo. Vi faccio alcuni esempi di come sono stati adattati gli schemi di bilancio. Eh, per esempio, nelle società di capitali, il primo punto dello stato patrimoniale nell'attivo ci sono i, la parte di capitale sociale che non è ancora stato versato, mentre nello schema degli ETS ci sono le quote associative che non sono ancora state apportate o gli altri apporti che non sono ancora stati versati dagli associati, ovviamente perché non poteva essere diversamente, non essendoci capitale sociale. Altra differenza interessante nell'attivo, per esempio, per Wikimedia è l'introduzione di un credito da 5 per 1000, proprio perché cambierà anche il metodo di rilevazione del 5 per 1000, e essendo una delle voci più importanti del bilancio di Wikimedia. Eh, la approfondisco un secondo dicendo che fino ad ora nei bilanci degli enti del terzo settore il 5.000 veniva registrato quando veniva erogato cioè al momento della liquidazione mentre d'ora in poi sarà registrato dal momento in cui viene pubblicato sul sito dell'agenzia delle entrate e quindi a quel punto si creerà una voce di credito ma lo inseriremo già nelle voci dei ricavi e quindi sarà anticipato di un anno in questo modo questa voce è stata creata apposta proprio perché nel bilancio degli enti, non, negli enti, negli enti profit non esiste questo tipo di, di, di entrata. Eh, altre differenze ehm, sono nelle voci del passivo dove per esempio ehm, al posto del capitale sociale ci sono delle voci come fondo di dotazione dell'ente, patrimonio vincolato e patrimonio libero, che sono appunto delle tipologie di fondi o patrimoni diversi a seconda dell'ente del terzo settore che stiamo valutando il secondo documento è il rendiconto gestionale che invece al contrario di quanto è lo stato patrimoniale che è molto simile a quello delle società di capitali è molto diverso dal conto economico delle società di capitali infatti non ha un formato a scalare come quello delle società di capitali ma è composto da due sezioni contrapposte a sinistra vengono messi gli oneri e i costi e a destra tutti i proventi e i ricavi. In più è diviso in cinque settori di afferenza, come è stato già più o meno introdotto prima, sia da Francesca che da Fioranna, in base alla tipologia di attività. Vengono divise in attività di interesse generale, attività diverse, raccolte fondi, attività finanziarie e patrimoniali e di supporto generale. Alla fine di ognuna di queste sezioni c'è un, un avanzo o un disavanzo di gestione e da questi, avanzi, da questi risultati si potranno appunto definire alcuni valori utili per la struttura e l'organizzazione dell'associazione. Mentre alla fine di tutte queste sezioni c'è comunque un risultato complessivo. Mentre il terzo documento del bilancio è la relazione di missione eh, costituisce un mix di informazioni tra quello che solitamente è previsto da una nota integrativa e da una relazione sulla gestione con l'aggiunta di una serie di formazioni proprio specifiche del settore il contenuto è formato da 24 punti molto specifici e ha comunque come nelle note integrative e nelle relazioni delle società capitali ha la possibilità di inserire ulteriori ulteriori informazioni rispetto a quelle previste e ritenute rilevanti dall'ente. Nella relazione di missione, oltre a dare atto dei principi e dei criteri utilizzati per eh, redare il bilancio, eh, si vanno a fornire anche informazioni sul contenuto delle poste di bilancio, si dovrà illustrare l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Potrebbe anche essere il modo per dare mh, descrizione dei principali rischi o incertezze o i rapporti o sui rapporti sinergici con altri enti, o per esempio con Wikimedia sarebbe magari il modo per dare luce alle eh, sinergie che vengono fatte con la propria organizzazione, dato che fa parte di un'organizzazione a livello globale. Invece Quindi, come anticipato, tutto questo, tutta questa riforma sul bilancio ehm, fa sì che il bilancio avrà quindi un ruolo molto più centrale rispetto a prima, perché i dati rilevati in bilancio eh, perché appunto da questi dati rilevati nel bilancio eh, dipenderà anche la struttura, la caratteristica propria dell'organizzazione, de delineandole anche i lineamenti gestionali. Eh, per farvi degli esempi, in alcuni casi sono stati già visti negli interventi precedenti, eh, il primo quel, come vi anticipavo, eh, se io supero o non supero di due, questi 220 mila euro di entrata, devo ottenere un bilancio diverso con tutta una contabilità e un'organizzazione eh, interna molto diversa da una all'altra eh, un altro esempio è quello che è già intervenuto negli interventi di Francesca e Fiorenna le attività di interesse generale, quindi la prima fascia del, del rendiconto gestionale eh, dovrà essere ovviamente prevalente esclusi o esclusiva nell'attività dell'ente ma dovrà superare anche il test delle attività diverse, per non essere che queste attività diverse siano oltre il 30% eh, bisognerà verificare appunto se bisogna predisporre un bilancio sociale, se bisogna pubblicare eh, l'informativa sugli emolumenti, eh, monitorare eh, se ci sarà l'obbligo o meno eh, di nominare un organo di controllo o l'organo di revisione legale dei conti, come eh, per esempio è stato per, fatto per Wikimedia. Dall'elenco che abbiamo appena citato, quindi si vede che avrà un ruolo molto cruciale avere dei dati amministrativi eh, di bilancio attendibile predisposti secondo una certa logica certa e consolidata perché bisogna avere certezza dei comportamenti da seguire e dei riflessi che determinate azioni possono provocare sulla gestione aziendale dell'ente perché la differenza tra delle diverse tipologie di entrate possono portare anche a delle modifiche dell'organizzazione dell'ente mentre per quanto riguarda nello specifico quindi addentrandoci di più su Wikimedia quindi non più nel generale eh, ancora prima della riforma e anche del riconoscimento abbiamo già un bilancio che viene fatto per competenza Già da anni non lo facciamo più per cassa eh, Quindi su questa parte tutta la contabilità e la struttura amministrativa di, di Wikimedia è già aggiornata sotto questo punto di vista Stiamo aggiornando man mano che la normativa diventa più o meno esaustiva eh, il piano dei conti per il 2021. Siamo già a buon punto, diciamo che già la contabilità la registreremo con tutti i dati della nuova normativa. Poi in fase di bilancio valuteremo eh, come, si può dire, eh, come sarà adeguata tutta questa normativa all'anno prossimo. Eh, è già stato nominato anche l'organo di controllo, ancora prima che fosse, fosse necessario. Già stiamo facendo il bilancio sociale anche per il 2020, quindi nella prossima approvazione ci sarà anche il bilancio sociale, ancora prima che appunto diventasse obbligatorio, proprio perché eh, questo valore aggiunto che è al bilancio sociale, questa valenza di trasparenza e di fiducia di cui parlavamo prima, eh, rappresenta effettivamente un valore aggiunto e quindi anche senza l'obbligo, probabilmente potrebbe essere eh, una politica, una policy delle, dei vari enti del terzo settore, farlo a prescindere questo bilancio sociale, del raggiungimento o meno della soglia oltre il quale diventa obbligatorio. Eh, a breve quindi anche la nascita del RUNS, quella che dovrebbe esserci eh, verso la fine di aprile e quindi Wikimedia dovrebbe trasmigrare dagli attuali registri APS a questo RUNS e il deposito che faremo di tutti questi atti ogni anno comunque rappresenta sempre una una maggior garanzia di trasparenza proprio per creare di cercare di creare questo rapporto di fiducia con l'attività e quindi permettendo per esempio ad, un, ad un, una voce importante nel bilancio di Wikimedia quindi quella dei donatori un'informativa più dettagliata per monitorare le attività dell'associazione spero che l'intervento vi sia stato di interesse anche se purtroppo visto che la telecamera non si è mai, non si è mai attivata, mi spiace eh, comunque vi ringrazio dell'attenzione vi auguro una buona serata rimango a disposizione se ci fossero delle domande e rimetto la parola a Francesca Gra sì grazie mille Paolo sì interessante chiedevano appunto due righe o una slide che, che faremo, ci impegniamo a fare dal tuo discorso perché hai toccato tanti punti importanti sì, eh, sì spiace Pro, per, per la webcam alla prossima sì. volta ti, ti tocca esserci ancora mi piace Adesso io passo la parola al direttivo. Eh, non so se Yolanda, direttamente. Buonasera a tutti, <ride> credo che ci siamo tutti, quindi non so se vogliamo magari mostrarci che magari è più simpatico. Allora, noi abbiamo preparato qualche, uh, qualche slide, qualche... Immagine da mostrarvi. Allora. Non sembra voler molto darmi la parola. Scusate però. Ecco qua. Allora, non so se uh, Stefano, Marta, uh, Lucia, ecco, che arrivate anche voi. Allora, sì, l'obiettivo di, uh, di questi minuti era un po' presentare quello che abbiamo fatto in questi 100 giorni, quindi un po' le direzioni in cui stiamo andando. Um, in modo un po' schematico, um, vedete, mi auguro anche la slide, uh, appunto sono passati una, un centinaio di giorni dalla, dalle lezioni e uh, sostanzialmente il nostro lavoro si è basato su... Uh, principalmente, appunto, uh, occuparci degli adeguamenti organizzativi. Come avete sentito, Wikimedia Italia è cambiata in questi anni, per cui uno del, dei compiti, dei ruoli che abbiamo, ovviamente, è quello di uh, uh, portare avanti, punto, le attività, come hanno fatto anche i nostri predecessori. E, um, e poi ci siamo focalizzati su alcune attività che per noi uh, risultano importanti, e quindi volevamo un po' uh, indicare anche le direzioni in cui stiamo andando e sentire anche i vostri commenti, e i vostri suggerimenti. Quindi uh, un primo punto è rinforzare lo staff, è una cosa che ci siamo detti anche durante il, il momento delle elezioni, in cui ci sembrava importante, uh, e per molti di noi lo è, uh, avere un'associazione che sia capace appunto di, di lavorare bene, di, essere, uh, di portare avanti le attività e le, le azioni, in particolare poi noi abbiamo focalizzato tutte le attività sulla realizzazione del piano annuale e anche uh, migliorare l'organigramma. Quindi un'operazione che abbiamo fatto è stato i colloqui con lo staff, quindi anche iniziare a definire quelli che possono essere appunto una riorganizzazione dei ruoli. Um, rinforzare lo staff vuol dire anche procedere con delle deleghe, anche con dei cambiamenti organizzativi per facilitare queste operazioni. Questo potrà essere poi fatto successivamente quando durante l'assemblea di primavera prevediamo di presentare una variazione di bilancio. Un, un altro aspetto che per noi è stato importante mettere al centro dell'attenzione era quello di dire di sì cioè migliorare le procedure che, che possono facilitare appunto il sostegno ai volontari, eh, semplificare i regolamenti che è un'operazione anche questa che si stava già, eh, già svolgendo, insomma si stava eh, già realizzando e allo stesso tempo però indicare delle cose che funzionano e delle cose che non funzionano, quindi eh, definire anche dei criteri di esclusione e eh, avere delle procedure per poter fare dei richiami eh, formali. Infine un'ultima un attenzione che stiamo cercando di avere è un'attenzione a tutto il territorio nazionale, uh, quindi fare in modo che le nostre attività appunto si proiettino un po' uh, uh, su tutti i territori anche quelli nei quali al momento non siamo così presenti. Nei prossimi mesi, allora abbiamo già fissato l'assemblea di primavera il 15 maggio uh, e uh, Mm, I prossimi mesi l'assemblea del 15 maggio sarà l'assemblea di primavera in cui sono previste appunto le elezioni e uh, presenteremo uh, li, li, la richiesta appunto di approvazione per i regolamenti, uh, un piano uh, di variazione di bilancio con degli accantonamenti e un piano triennale. Quindi in questi mesi uh, il nostro lavoro si concentrerà e quindi vi proporremo anche di aiutarci in questo lavoro sul, sul piano uh, triennale. Um, Giusto come, uh, uh, diciamo, come approccio in generale uh, si è mantenuto appunto una continuità rispetto alle decisioni prese dal direttivo infatti anche citavo alcune delle, delle direzioni in cui si sta andando coincidono con quelle precedenti e soprattutto l'attenzione alla realizzazione del piano annuale in modo tale da non creare uh, diciamo delle, um, delle direzioni nuove ma dare continuità e forza a quello che si sta già facendo il focus sui volontari che è già stato anticipato che è ovviamente una caratteristica adesso della nostra associazione ma sul quale mi sembra che abbia presentato molto bene l'attenzione Marta e um, infine appunto il piano annuale come strumento esecutivo um, io appunto sto parlando senza vedervi perché non so se magari qualcun altro vuole commentare sulla, um, sulle attività scusatemi se sono andata dritta per, per fare in fretta prego Se no magari proseguo ancora con un paio di slide sul lavoro, volete magari intervenire? Ecco, prego Stefano. No, no, dicevo di proseguire pure, stava andando benissimo. Allora, do, do una panoramica e poi... Ok, va bene, allora vado avanti ancora con qualche... Allora, giusto per anticipare quello che sarà poi ehm, il, nostro, eh, il nostro calendario... Quindi il 15 maggio l'assemblea di primavera, come sapete le nostre elezioni sono del 17 dicembre ed è una situazione un po' particolare, per cui ci saranno le elezioni dei due membri del consiglio che sono appunto eh, Stefano e Paolo, hanno il loro mandato che termina il 15 maggio e sicuramente noi vi inviteremo a rivotarli in modo tale che questa esperienza di elezione sia insomma, mantenuta anche perché veramente è una durata veramente molto piccola rispetto al ruolo che dovrebbe essere quello del direttivo. Um, Vorremmo anche organizzare verso settembre-ottobre proprio per integrare nello statuto eh, alcune delle modifiche che sono necessarie proprio per eh, adesso la costituzione del ruins eh, e la, la necessità di, di modificare anche il nostro nome eh, diventando ETS, quindi ci sono alcune modifiche dello statuto necessarie quindi vorremmo organizzare un'assemblea straordinaria. Ora dando una carrellata molto veloce alla eh, situazione eh, credo che il, la visione di Wikimedia Italia soprattutto con le parole di Jimmy Waits sia chiara a tutti noi ma ehm, in effetti una cosa che il nostro statuto e poi la nostra natura adesso di organizzazione del terzo settore lo rende ancora più forte è proprio questo nostro eh, impegno nel realizzare un cambiamento e anche nella, nel valutare, monitorare e osservarci anche nella nostra capacità di, di creare un impatto. E in modo specifico il nostro cambiamento, cioè il cambiamento che dobbiamo realizzare, il cambiamento sociale, è sulla consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale a questa conoscenza libera. Temi che poi emergono anche molto bene, non solo nello statuto, ma anche eh, nella dichiarazione di intenti e nella strategia di Chimi d'Italia. Quindi i nostri valori, che poi eh, sono appunto eh, la definizione di conoscenza libera è inserita nello statuto ma poi sono anche eh, diciamo rielaborati nella dichiarazione di intenti e nella strategia sono proprio i valori della, della conoscenza libera appunto quindi produrre cose che non siano solo per noi stessi ma che siano aperte a tutti eh, risultati che vanno a beneficio eh, di, di un più ampio gruppo di persone il bene comune eh, lo sviluppo di un sapere incrementale l'apertura anche alle persone nuove eh, quindi degli ideali che appunto beh, che credo che noi attivi poi nei progetti già conosciamo e che ci rendono appunto vicini ai progetti Wikimedia. Um, gli ambiti di attività eh, di interesse generale di Wikimedia Italia, quindi le nostre attività principali, le ha menzionate già eh, Francesca nella sua presentazione, quindi è il nostro core business, sostenuto appunto da questa nuova struttura Uh, che, abbiamo, che abbiamo adesso quindi la, la presenza di un organo di controllo molti degli organi già, già presenti e con una struttura che appunto si è arricchita nel tempo una possibile riformulazione dell'organigramma dell dell'associazione in realtà mantiene un po' una visione che eh, già il direttivo con, con Lorenzo Losa aveva immaginato. Quindi una struttura diciamo in tre blocchi, con un'attenzione per la struttura, quindi tutte quelle che sono le attività che, che sostengono il funzionamento dell'associazione, una, una parte invece più legata ai contenuti che normalmente si chiamava programmi, quindi una, una visione più di, di sostegno a quelle che sono appunto le attività istituzionali, e poi. La parte di raccolta fondi, comunicazione, ho inserito qua anche tecnologia perché gli strumenti dal sito a tutti gli strumenti in sviluppo, ehm, che appunto è già una conformazione abbastanza vicino a come siamo. Cambia in modo eh, veramente significativo il ruolo dei, dei volontari e quindi anche la necessità di coinvolgerli di più magari appunto con delle, con delle commissioni, consultive, con dei nuovi ruoli. Considerate che al momento i volontari che sono inseriti nel registro dei volontari sono 35. Uh, abbiamo come soci 303 persone, adesso una stima per quest'anno potrebbe esserci un aumento del numero dei soci, anche in previsione del fatto che uh, c'è stata comunicazione per i vent'anni di Wikipedia, ma i volontari sono quelle persone che dobbiamo far aumentare insomma, i volontari che siano coinvolte nel modo più, più intenso nell'associazione che poi all'interno del registro dei volontari ma anche al di fuori del registro per noi comunque l'attivazione di persone il coinvolgimento è un tema, tema importante e rilevante per quello che facciamo e ci sono tanti ruoli diversi di volontariato all'interno dell'associazione ovviamente nei progetti quindi attivi nella, nella redazione di, di voci, di contenuti, di materiale ma anche appunto nell'affiancare progetti e programmi Uh, giusto per dare un'idea dei ruoli uh, istituzionali che po ci possono essere, vabbè, ci sono chiaramente le, uh, i coordinatori, che sono le figure che già tutti conoscete, però anche la possibilità appunto di avere volontari attivi in nuovi ambiti. I gruppi tematici sono uno dei, dei temi di cui abbiamo appunto parlato recentemente, anche a sua sollecitazione di uh, Fabio Brambilla, uh, quindi un interesse magari la possibilità di creare uh, più spazio per sia gruppi formali che gruppi informali che hanno voglia di organizzare attività ci sono i promotori dei progetti e poi appunto abbiamo già delle commissioni, abbiamo già dei gruppi, abbiamo la commissione micro grant, abbiamo il gruppo tech, abbiamo anche esperti che, che ci, ho, ci aiutano con l'advocacy a livello internazionale che sono eh, Federico Leva e Lorenzo Rosa che sono attivi da tanto tempo e quindi strutturare magari un po' di più queste commissioni e capire anche se creare delle commissioni consultive con magari dei nomi che non riusciamo magari a coinvolgere eh, in modo così è consistente, un advisory board, ma magari delle figure che possono aiutarci su richiesta quando ci sono delle questioni. Sul territorio non siamo ancora attivi ovunque eh, per quanto appunto c'è una bella presenza, infatti eh, bisogna sempre ringraziare il bellissimo lavoro dei, eh, dei coordinatori, ma dobbiamo appunto rinforzare ed essere presenti su tutto il territorio anche dove non attivi. Per questo eh, l'iniziativa guidata da Giovanna Ranci per ampliare anche la partecipazione di regioni dove appunto non siamo presenti attraverso la formazione dei docenti e poi appunto l'idea di, di sostenere anche progetti non necessariamente dove ci sono coordinatori. L'esperienza dei volontari all'interno di, di Wikimedia Italia e appunto, come già accennava Marta, qui un, un riepilogo eh, ovviamente beneficiare delle, delle infrastrutture, dei servizi tutto quello che è a disposizione di Wikipedia già lo statuto lo dice che la sede è a disposizione, adesso abbiamo questa sede virtuale, quindi uno strumento in più e anche gli altri strumenti sono a disposizione si stanno, aument stanno aumentando anche le, le possibilità di formazione grazie a questi kit di volontari appena usciti ma anche i webinar danno delle, delle occasioni e poi tutte ovviamente le, le occasioni di, di sostegno, la collaborazione con le varie persone, uh, il calendario di incontri sul diario di bordo è un'occasione ovviamente per uh, trovarsi e avere anche lì uh, la possibilità di accedere alle iniziative di Wikimedia Italia e incontrare i soci, c'è la possibilità un po' più ampia di uh, chiedere risorse economiche e di avere risposte rapide, questo almeno è il nostro obiettivo um, e infine ovviamente stiamo lavorando sulla comunicazione adesso a breve avremo una nuova persona che collaborerà come ha detto alla comunicazione e infine abbiamo semplificato la procedura dei patrocini inserendo però dei criteri di esclusione quindi tra quelli anche un, un criterio appunto di eh, la necessità insomma di eh, eh, fare in modo che le persone abbiano comunque un comportamento un rispetto per il codice di condotta, adesso il tema è molto importante il codice universale di condotto è una direzione così nuova e eh, centrale del movimento che vale la pena insomma eh, dare spazio a questo i vincoli li abbiamo visti, per noi al momento significa che 16 eh, lavoratori retribuiti possono essere eh, inseriti all'interno dell'organico di Wikimedia Italia, quindi la, il registro dei volontari ha delle implicazioni anche sul tipo di collaborazioni. abbiamo da poco deliberato eh, di fare in modo che eh, quando si danno degli incarichi anche per la formazione sì. si diano degli incarichi a più, eh, più ore alle stesse persone. Sì in modo tale che sia, scusate che eh, faccio fatica a sentire. Um, questa è una visione del budget attuale, ancora molto eh, articolato in più aree, non ancora nei blocchi eh, che stiamo definendo come appunto sono le attività istituzionali di Wikimedia Italia, eh, dovremmo eh, le attività strumentali, l'obiettivo sarebbe arrivare al 20%, anche identificando quali sono ovviamente i ruoli che il personale, quindi la, lo staff di Wikimedia Italia, svolge anche a vantaggio delle attività di interesse generali. Questa è la direzione in cui si sta andando, definendo appunto i vari monteore. E un'altra attenzione che dovremmo avere è quella di eh, focalizzare l'attenzione con su attività che principalmente svolgiamo noi. Può essere dato uh, un contributo per bandi di erogazione, ma principalmente le attività devono essere focalizzate su, sulle nostre attività. Ehm... Um, il lavoro che dobbiamo fare adesso, prima della prossima assemblea, è quindi definire uh, in modo. Mh preciso degli obiettivi che ci aiutino anche a capire quando abbiamo prodotto questo cambiamento. Quelli che vedete sulla sinistra è l'elenco sostanzialmente delle attività di interesse generale a eh, sostegno alla comunità, advocacy, patrimonio, istituzionale, istruzione le ho sintetizzate. Ehm, dobbiamo appunto, per ognuna di loro, abbiamo già la strategia che ci indica una direzione in cui andare, dobbiamo eh, trasformarle comunque in obiettivi misurabili. Quindi capire il raggiungimento del 70% dei comuni italiani oppure definire appunto eh, che cosa per noi anche nella, di Vicky Rose Monument, nelle collaborazioni, eh, vuol dire aver ottenuto questo cambiamento e che cambiamento si può ottenere in tre anni. Fermo restando che la mia visione è che dobbiamo appunto lavorare con 9.000 comuni e 4.000 musei, questo secondo me è la direzione in cui, in cui andare. Ovviamente poi ci sono le attività, gli strumenti e quindi attività più trasversali. Accennavo il fatto che nei, nei, in questi 100 giorni abbiamo triplicato le nazioni coinvolte, quindi un'attenzione verso la Repubblica di San Marino e la città del Vaticano, che sta la direzione in cui stiamo andando, e a breve uscirà, appunto c'è già il link disponibile, questa indagine che è stata fatta adesso su scala regionale sui comuni, d'Italia, le autorizzazioni che abbiamo per Vicky Loss Monument, quali sono eh, i comuni in cui abbiamo autorizzazioni e immagini, eh, qual è la presenza delle immagini, com'è la situazione, questo potete già trovare delle, delle informazioni online e appunto è la prossima cosa che uscirà a breve anche con i comunicati stampa. Ecco Non so se c'erano magari degli interventi, volete aggiungere qualcosa e se ci sono punto, domande o... Magari rimetto come slide quella in cui conquistiamo il mondo e aumentiamo le nazioni, triplichiamo le nazioni. Che mi sembra il modo. Ecco, la, la cosa magari da annunciare è che a breve appunto eh, ci saranno ancora le, il bando per le candidature come coordinatori, eh, quindi speriamo appunto che sia anche un'occasione per aumentare il numero di, di volontari che vogliono essere attivi nei territori e, eh, e poi le, le candidature anche per la commissione microgrant. Al momento per, per esempio anche il gruppo advocacy stiamo un attimo vedendo chi è interessato all'argomento per mettere insieme le commissioni, non è detto che tutti i gruppi debbano essere nominati, può essere anche semplicemente in modo spontaneo che si creano dei gruppi di lavoro. Bene, tutto questo mi sembra molto sereno. Se, se non c'è nessun flame che, si è, che parte. Li avete ammutiti, eh? Cioè, veramente questa cosa che nessuno ha niente da dire è un buon risultato eh, per Wikipedia Italia. <ride> Eh, spero allora la, la parte anche di, di lavoro sul patrimonio, eh, poi tra l'altro, forse ecco Paolo è più, eh, è più attento al tema dell'istruzione, delle scuole, su quello è decisamente sensibile, ma gli altri siamo tutti tremendi cioè dal punto di vista di sostegno a Vicky Rose Monuments, Glam, eccetera, eh, sia per esperienza che per interesse, insomma, alla fine, quindi quello senz'altro sarà un tema sul quale eh, insomma, mettere energie. È un bel momento di Wikimedia Italia, abbiamo risorse, abbiamo delle risorse che vanno spese nel modo più intelligente possibile per fare cose belle, cerchiamo di lavorare anche su scala italiana. È molto bella adesso il periodo, anche il, la lettera di Creative Commons ha avuto molto successo, quindi c'è una bella visibilità anche per la questione legislativa, per cui bisogna anche lì continuare un po' a nutrire. Eh, c'è stato suggerito da Mirko Modulo di... Eh, anche preparare eh, la possibilità magari di creare una wikipediano in residenza al ministero della cultura quindi stiamo proponendo questa, questa possibilità vedendo se magari può essere anche un modo per affiancare di più il, il ministero e, mh, e anche stiamo preparando un dossier eh, che ci aiuti anche a sostenere l'impatto che ha avuto Wikilos Monument e l'impatto che ha avuto, eh, hanno avuto le collaborazioni con i musei anche com come strumento di convincimento quindi queste sono tutte attività proprio agli inizi uh, che però appunto possono essere una direzione importante per, per Wikimedia anche sugli obiettivi uh, da medio termine. Io... Prego. No, Prego, A me è piaciuto, come sempre sono il solito rozzo, quindi una parte per me sono le tecnicalità, di le... che ringrazio Paolo Maltagliati, la Fioranna, fantastiche e mi fido ciecamente di loro come sempre la cosa che mi sembra che bisogna fare è mettersi al lavoro abbiamo bisogno di iniziative di idee il covid ci ha un po' fregato perché tante attività che erano quelle che potevamo anche moltiplicare riunioni sul territorio che lì li... personalmente spero di inventare qualche cosa mi auguro che, questo, che tutto questo sistema permetta poi di muoversi in modo agile insomma ecco Buon lavoro a tutti perché poi alla fine è quello che dobbiamo riuscire a fare. Cioè, e voi avete fatto anche un bel lavoro, cioè, la sintesi ci voleva, insomma. Grazie. Grazie mille a te. Forse dovremmo aggiungere due parole, cioè è passato in, in mailing list, quindi molti probabilmente già lo sanno, ci stiamo anche muovendo per eh, valutare la, la sede futura e su questo abbiamo... Diciamo, eh, Diciamo, risposto a un bando di, di, di CSV, in questo momento diciamo, abbiamo avuto da loro una risposta positiva, quindi stiamo proseguendo nei colloqui con, con il CSV per, per valutare la, la fattibilità eh, de, de, dell'opportunità che si è presentata in, in questa sede dove saranno presenti anche altre associazioni del, del terzo settore. Hai ragione, sì, non l'avevo, ho giusto messo un punto lì, ma hai ragione, anche perché è una prospettiva, adesso sarà nel 2022, per cui c'è ancora un po' di tempo, In effetti, però appunto partire adesso è anche un, un modo per, per riuscire a definire meglio la strategia. Bene, se siete tutti contenti, direi che andiamo a berci una birra. Buona serata a tutti. Noi restiamo a disposizione anche al momento, anche Anissa Cucci ha dato la disponibilità. L'altro giorno ne stavamo cominciando a parlare per anche organizzare un po' di attività con volontari a Wikimedia, quindi non solo OSMA e uh, quindi avere anche magari un pochino più di... perché gli Osmer al momento sono privilegiati come, come spazio di community management e allora allargare un po' di più queste attività e a, avere occasione anche di, di sentirsi e anche avere magari appunto una persona che può, può dare anche una mano come primo contatto con, con Wikimedia. Siamo molto contenti dei nuovi volontari, quindi benvenuti a, a tutti i nuovi e felici che, che abbiate voglia di mettere un po' di energie nei progetti che appunto Stefano ha avviato anche queste attività uh, di, di accoglienza prima menzionavamo questo e, um, bene allora presto arrivederci per una vichibirrata <ride> e l'assemblea sapete già che è, la, è il 15 di maggio okay. buonasera Francesca, più di tu? <ride> eh, sì, poi mille. condividiamo <ride> a eh, voi condividiamo le le slide direi e il link della registrazione mandiamo una mail a tutti e... grazie mille a Fioranna Negri e a Paolo, Paolo Maldagnanti per il loro lavoro e il loro contributo, grazie mille anche di averci un po' sia accompagnato prima che accompagnati anche durante questo momento per insomma conoscere meglio uh, la nostra struttura anche in modo tale da operare nel modo migliore grazie a voi comunque un'avventura interessante diciamo per noi per <ride> per tutti noi grazie mille anche grazie. a voi grazie Francesco grazie. Grazie buona a serata a tutti buona serata. Buona, serata. buona serata anche a voi buona serata buona a serata, a tutti. Buona buona buona serata a tutti grazie ciao a tutti buona serata